Benvenuti, in questo video parliamo di Saturno, il pianeta con gli anelli. Saturno è il sesto pianeta partendo dal Sole e fa parte della famiglia dei pianeti giganti gassosi, assieme a Giove, Urano e Nettuno. Dopo Giove è il secondo pianeta più grande del sistema solare. Saturno è stato visitato per la prima volta dalla sonda Pioneer 11 nel 1979, successivamente è stato raggiunto da Voyager 1 nel 1980 e da Voyager 2 nel 1981. Pioneer e Voyager hanno effettuato un cosiddetto flyby o sorvolo ravvicinato. In sostanza sono sfrecciate accanto a Saturno per poi allontanarsi definitivamente. Non è possibile raccogliere molte informazioni durante un flyby. Serve una sonda che rimanga in orbita per lunghi periodi. Finalmente nel 1979... 5, 4, 3, 2, 1... And liftoff of the spacecraft on a billion mile trek to Saturn. La missione fino ad ora più importante su Saturno prende il nome dai due astronomi che per primi lo hanno studiato in modo approfondito. La sonda è stata intitolata Giovanni Domenico Cassini, che ha scoperto quattro satelliti naturali e la separazione più ampia negli anelli che prende il suo nome. Il modulo che sarebbe atterrato su Titano, la luna più grande di Saturno, è stato intitolato al suo scopritore Christian Huygens. La sonda Cassini è entrata in orbita attorno a Saturno nel 2004 e vi è rimasta per 13 anni fino al 2017, anno in cui è stata fatta incenerire dall'attrito con l'atmosfera. Alcuni numeri su Saturno. Dista dal Sole più di 9 volte la distanza della Terra. Impiega più di 29 anni terrestri per compiere un'orbita intorno al Sole. Il diametro di Saturno è 9 volte e mezza quello della Terra e la sua massa 95 volte quella terrestre. È interessante notare che la densità di Saturno è la più bassa tra tutti i pianeti del Sistema Solare, al punto che, se esistesse una piscina sufficientemente ampia, galleggerebbe sull'acqua. Al momento sono stati catalogati 82 satelliti naturali di Saturno. È difficile rendersi conto di quanto siano grandi i pianeti giganti. In questo montaggio in scala vediamo Saturno accanto alla Terra. La caratteristica predominante di Saturno è il suo sistema di anelli. Questi si estendono tra 60.000 e 120.000 km sull'equatore. Gli anelli di Saturno non sono solidi, ma sono composti da particelle di ghiaccio d'acqua che orbitano intorno al pianeta, di dimensioni variabili tra 1 cm e 10 m. Lo spessore medio degli anelli è di appena 20 m. Come si può vedere, gli anelli hanno una struttura interna molto complessa. Non c'è consenso né sull'età degli anelli, che alcuni ritengono abbiano l'età del sistema solare, mentre altri che abbiano solo 100 milioni di anni, né sul modo in cui si sono formati. Potrebbe trattarsi di rimasugli del disco planetario in cui si è formato Saturno, oppure dei resti di satelliti naturali che si sono frantumati. Come tutti i giganti gassosi, Saturno non ha una superficie solida, ma è composto di gas, in particolare idrogeno, e in misura minore elio, metano e ammoniaca. L'atmosfera esterna è composta da idrogeno gassoso. Scendendo in profondità, la pressione è tale che l'idrogeno diventa prima liquido e successivamente un solido di tipo metallico. Il nucleo è probabilmente composto da rocce e altri materiali pesanti. Sul polo nord del pianeta si trova un vortice esagonale, chiaramente visibile in questa foto in bianco e nero trasmessa dalla sonda Cassini. Vortici poligonali possono essere riprodotti in laboratorio, facendo ruotare a velocità diverse il contenuto di un recipiente di liquido. Tuttavia, ancora non si sa quale sia l'esatto meccanismo che produce l'esagono su Saturno. Come abbiamo detto, Saturno ha 82 satelliti naturali fino ad ora censiti. La maggior parte sono molto piccoli. Le sette lune più grandi sono Titano, che ha un diametro di oltre 5000 km, Rea, Giappeto, la luna bicolore con una faccia scura e una chiara, Dione, Tetis, Encelado e Mimas, che ha un diametro di poco meno di 400 km e un gigantesco cratere da impatto che le dà un'aria un po' sinistra. Titano è il satellite più grande di Saturno ed è la seconda luna più grande dell'intero Sistema Solare dopo Ganimede. Come vediamo da questa immagine in scala, Titano è più grande della nostra Luna. È l'unico satellite naturale in tutto il Sistema Solare dotato di una densa atmosfera, composta prevalentemente di azoto con tracce di metano. L'atmosfera di Titano è più densa di quella terrestre e ha una pressione al suolo di circa un'atmosfera e mezza. La superficie di Titano è nascosta dalla foschia atmosferica e quindi non è visibile dallo spazio. Tuttavia, le immagini radar hanno rivelato la presenza di laghi di metano. Questo è l'unico altro luogo del sistema solare, oltre alla Terra, in cui ci sono liquidi in superficie. Il ruolo dell'acqua sulla Terra è ricoperto qui dagli idrocarburi. Il metano evapora, si condensa in nubi e ricade sotto forma di pioggia per alimentare corsi d'acqua che sfociano nei laghi. Huygens è la prima sonda che è atterrata su una luna di un altro pianeta, e ci ha mandato questa immagine della superficie di Titano. Il panorama sembra tipicamente terrestre, ma i sassi che si vedono non sono fatti di roccia, ma di ghiaccio che alla temperatura di meno 179 gradi è in realtà duro come la roccia. Gli scienziati sono molto interessati anche a un'altra luna di Saturno. Encelado ha un diametro di circa 500 km e la sua superficie ghiacciata presenta molte regioni prive di crateri, che fanno sospettare una qualche forma di attività geologica relativamente recente. La sonda Cassini ha osservato che dal polo sud di Encelado vengono emessi degli sbuffi di vapore. Questo indica che sotto la crosta devono esistere delle vaste riserve di liquidi che raggiungono la superficie attraverso crepe nel ghiaccio le emissioni di Encelado producono un tenue anello gassoso, detto anello E, che non è visibile a occhio nudo. Questa immagine, ripresa dalla sonda Cassini dalla distanza di 1,2 milioni di chilometri, mostra Saturno in controluce e aumentando la luminosità è possibile vedere chiaramente l'anello E in corrispondenza dell'orbita di Encelado. C'è un'altra curiosità in questa foto. Il puntino che si intravede a malapena in basso a destra è la Terra in lontananza. La sonda Cassini è stata mandata all'interno degli sbuffi di Encelado per sondare la composizione chimica. Oltre a vapore acqueo sono state trovate tracce di metano, idrocarburi e altri composti organici complessi come il benzene. La presenza di composti del carbonio, associati ad acqua liquida e a probabili meccanismi idrotermali in profondità, rende Encelado un candidato ideale per ospitare semplici forme di vita microbiche. Per questo motivo sono allo studio nuove missioni esplorative con lo scopo di cercare la presenza di vita su questa luna di Saturno. Terminiamo la carrellata sulle lune di Saturno con Giappeto. Viene scherzosamente definito la luna Yin e Yang perché la sua superficie è scura per metà e chiara per l'altra metà. Giappeto presenta una catena montuosa lungo parte dell'equatore alta mediamente 13 km. Alcune vette raggiungono l'altezza di 20 km, il che le rende tra le montagne più alte del sistema solare. Al momento non ci sono spiegazioni condivise né per la colorazione bicromatica di Giappeto né per la presenza della catena montuosa equatoriale. L'esplorazione di Saturno da parte della sonda Cassini è durata 13 anni, ben oltre i 4 anni inizialmente previsti. È probabile che la sonda avrebbe funzionato ancora a lungo, ma il carburante necessario per le manovre stava per finire. Se la sonda fosse stata lasciata alla deriva, avrebbe potuto schiantarsi su qualcuna delle lune di Saturno, rischiando di contaminarle con forme di vita terrestri che in qualche modo avessero resistito all'esposizione del vuoto spaziale. Per questo motivo i tecnici hanno diretto la sonda verso Saturno, dove l'attrito dell'atmosfera l'ha incenerita trasformandola in una stella cadente. Saturno è certamente il pianeta più maestoso del sistema solare. Le missioni Cassini-Huygens ha studiato Saturno e i suoi satelliti con un livello di dettaglio mai raggiunto prima. Nonostante questo, rimangono ancora molte domande senza risposte. Come si sono formati gli anelli? Cosa produce l'esagono al polo nord? C'è vita sotto la crosta ghiacciata di Encelado? Qual è l'origine della strana colorazione di zapeto? È probabile che queste domande terranno impegnati gli scienziati ancora a lungo.